Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di Zonzini, l'azienda italiana che realizza carrelli, sali, scale che ormai sono presenti in tutto il mondo e siamo in compagnia del suo CEO, Jacopo Zonzini. Jacopo, bentornato. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Bentrovato. Ben trovato tu dopo almeno quattro anni, sono quattro anni che non comunichiamo insieme attraverso Vending TV e tu dopo quattro anni mi dici ma tu lo sai che abbiamo una novità strepitosa io ti chiedo davvero che cos'è e me l'hai spiegato, ora però spieghiamolo anche loro. Allora Fabio, noi in questi quattro anni avevamo due possibilità, o sederci e aspettare o fare innovazione e naturalmente abbiamo scelto la strada dell'innovazione che è un po' la nostra vocazione da sempre. Siamo qui felici di presentare il nuovo prodotto Domino Plasmoid stabilizzato, che è dotato di tutta una sensoristica e ehm, diciamo le solite caratteristiche che lo contraddistinguono nel mercato e lo rendono estremamente sicuro, ma in quest'ultima configurazione è davvero sicurezza allo stato puro perché siamo riusciti ad eliminare l'ultimo passaggio che era l'ingresso sul pianerottolo sia in salita sia in discesa che era un po' quello più da capire con il modello precedente adesso c'è un braccio stabilizzatore che si appoggia al pianerottolo e tiene il contatto con la scala dotato di sensori e c'è anche un sensore posto frontalmente che legge la presenza di gradini oppure no e che quindi fa bloccare istantaneamente la macchina quindi diciamo che quest'ultima versione non dico che sia utilizzabile anche da un bambino, ma poco ci manca. Noi mentre tu parlavi guardavamo i vari dettagli che illustravi con appunto delle riprese specifiche. Jacopo, quanto tempo in termini di ricerca e sviluppo siete riusciti a dedicare a questo progetto? Allora, noi stiamo lavorando su questo progetto in segretezza dal 2017. Ci sono stati innumerevoli tentativi prima di riuscire ad arrivare al risultato finale, anche perché noi siamo i primi critici di noi stessi, nel senso che comunque se proviamo e testiamo un prodotto che non ci convince al 100% non lo mettiamo sul mercato, quindi piuttosto temporeggiamo, aspettiamo un anno anche due anni al fine di perfezionarlo e solo successivamente lo presentiamo e siamo felici di essere finalmente in fiera, in presenza a mostrare questa nostra ultima innovazione ecco io mi sono permesso ma davvero in totale buona fede di eh, sovranominare questo carrello, questa ultima creazione eh, The Ultimate, come si dice in inglese, cioè la versione definitiva. Allora, diciamo che allo stato attuale delle cose effettivamente... Eh, ci viene difficile riuscire ad immaginare ulteriori modifiche su questo prodotto perché appunto fa praticamente tutto lui in questa configurazione per cui non escludo che ci siano e ci saranno sicuramente nuove modifiche in futuro ma sicuramente non a breve Diciamo in ogni caso che l'avete pensata talmente bene che fare qualcosa in più di più sicuro, di più utile, di più efficace, risulta davvero difficile. Allora, pensa che questo nuovo prodotto, oltre ad essere dotato di tutta una sensoristica e una stabilizzazione del carico sul pianerottolo, è l'unico carrello saliscale al mondo che si connette ad internet. Quindi quando tu lo utilizzi, lui da solo, automaticamente, nel giro di un minuto va online e inizia a scambiare informazioni con il cloud che noi mettiamo a disposizione al cliente il cliente può controllare il ciclo di lavoro giornaliero e lo stato di salute del carrello quindi veramente ha la possibilità addirittura di eseguire un aggiornamento software se necessario anche a distanza per cui veramente dal punto di vista del controllo è il massimo del massimo che si possa avere. Jacopo dunque Diamo un indirizzo di posta elettronica a coloro che stanno guardando questa intervista per mettersi in contatto diretto con voi e chiedervi maggiori informazioni, eh, prezzo, modalità di pagamento, rateizzazione eventuale, modalità di trasporto e così via. Allora, grazie a Fabio, noi invitiamo tutti a visitare il nostro sito zonzini.it per vedere in azione i nostri prodotti. E a contattarci a info chiocciolazonzini.it per tutte le richieste. Grazie, Jacopo, per la spiegazione veramente estremamente efficace. Noi siamo rimasti un po', come dire, sbalorditi da questo The Ultimate, perché veramente oltre questo è difficile fare di meglio. Ma nel frattempo abbiamo da proporvi tantissime altre novità presentate. Qui a Venditalia 2022. E dunque, non andate via, noi continuiamo. Ciao, ciao, Jacopo! Ciao a tutti!